Ragazzi sono Mocio ed oggi sono a New York Per il primo giorno di questo fantastico tour che mi porterà in giro per gli States quale meta migliore se non New York? Per iniziare un viaggio fantastico io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche e la campanellina per non perdervi neanche uno dei prossimi video qui dagli States e oggi si inizia la grande con una colazione... Veramente tricky Mi trovo a Soho nella parte bassa di Manhattan E mi sto dirigendo da Dominique Hansel Bakery Un pastry chef francese che è diventato super popolare Qui a New York ma non solo a dire la verità In tutti gli States per alcune invenzioni veramente pazzesche Allora, iniziamo dal cookie shot. Vedete questo bicchierino fatto di biscotto che viene riempito con il latte, dopodiché si beve e si mangia. Dominic Hans è diventato proprio famoso grazie a queste sue come il Cronat, che è il più famoso, ma anche questo shot che sta perdendo la sotto perché devo muovermi. Oh mio dio! No. Mamma mia, ci ho mangiato da sotto, eh. Guardatelo qua. Buonissimo, bello. Il latte prende totalmente il sapore del biscotto al cioccolato. Tanto il dentro è pieno anche di crema al cioccolato. E la consistenza del cupino in realtà è bella morbida. il sapore è meraviglioso. Bello, non molto funzionale perché comunque va bevuto subito ma veramente buono, veramente figo mentre assapora il mio caffè freddo vi presento la seconda invenzione del nostro Dominic che è un frozen s'more ora, devo capire bene com'è strutturato perché all'esterno è marshmallow, tra l'altro perfettamente caramellato, caramellizzato bellissimo presuppongo che all'interno troverò il cioccolato, il biscotto ma perché è frozen poi? vediamo Vabbè, vabbè. Mamma mia, oh mamma mia, praticamente è un gelato ricoperto di marshmallow. Ma dentro, eh. A parte che è, è penso totalmente ricoperto di miele, perché non c'è solo il sapore del marshmallow, ma c'è proprio tutto il sapore di miele interno al gelato. Cioccolato e biscotto. Chicca pazzesca in pieno camping style che lo smore viene servito su ramo. Quanto sei tu? Ma veniamo alla vera invenzione del nostro chef, del nostro pastry chef, anzi, che è il Cronat, invenzione che ha cambiato per sempre la sua vita Facendo diventare uno dei pastry chef più famosi qui negli States e non solo Il Cronat, ragazzi, è una via di mezzo tra un Donuts e un croissant Quindi è una ciambella con un impasto sfogliato Ogni mese c'è una specialità E questo mese è Blueberry and Sweet Corn, se non erro Quindi mirtilli e mais dolce Quindi mi aspetto un ripieno proprio con il nostro fantastico Sweet Corn Vado a presa, eh. Mm, ma che cos'è pazzesca mm, allora l'impasto è veramente una via di mezzo perché mantiene un po' di quella consistenza chewy del donuts, però ha questo senso di spogliato di brioche che lo rende forse un, un pochino più più leggero qui ragazzi il repieno è composta di mirtilli allo status quo ma guardate che roba con questa salsina cremina molto dolce che crea un po di contrasto con l'acidità del mirtillo pazzesco il cronaut Cosa c'è di meglio dopo la colazione? Ho un pochino di shopping Sono a due passi da Kit, uno dei miei negozi preferiti Qui a New York Andiamo a comprare qualcosa, devo prendere una cintura Poi vorrei prendere delle scarpe, qualcosa Maglietti, che bello Kit raga Vabbè andiamo a vedere se c'è qualcosa di carino dai. Uh, Che bella Comunque di fronte a Kit c'è l'evento Siamo dalle van eh, Ci sono già stato qui vi avevo già portato Ma sono venuto perché eh, Arrivando ho notato Che avevo una limited edition Allo s'more Ovviamente Si tratta di una limited Di luglio Classica Per il 4 luglio Potevamo non assaggiarla Classico biscotto Devastante Consistenza fuori croccante Dentro morbida In questo caso Ovviamente Ci saranno I marshmallow Oh mamma mia Assurdo bellissimo Con anacardi Sembra sì bellissimi marshmallow e ciò io penso sia sì il biscotto parlo in generale dei biscotti del vento il biscotto più buono che ho mai mangiato nella mia vita è pazzesco, è umido all'interno pieno di gusto e la crocantezza esterna che contrasta con questa morbidezza mi fa letteralmente impazzire pazzesco. allora raga, totalmente a caso, sono finito nelle negozio di cookies più pazzesco di New York ora vi faccio vedere cos'hanno perché le roba fatte bastante oltre ad avere ovviamente i cookies quelli fighi hanno tutti questi cookies a forma di cose più o meno tipiche purtroppo quello è Love New York con la pizza sold out ma ma ma vi faccio delle cose ho preso ce ne sono alcuni che sono clamor ah vabbè future meal allora faccio vedere cosa prendo io prize before guys ragazzi classico cioè le patatine praticamente sopra e basta vabbè lo mangio, lo mangio. Sessione di shopping pochino devastante Mi è venuta fame perché mi sono alleggerito parecchio Per cui ho deciso che vado a fare un giretto a Chinatown A mangiare un po' di dump Sembra veramente di stare in uno dei quartieri di Shanghai il giuro è pieno di ristorantini La difficoltà qui è scegliere quelli giusti Ma state qui perché vi porto in un paio di posti di quelli... Mm. Allora ragazzi siamo arrivati nel primo posto che è Shu Jiao E all'angolo tra Elridge e Grand Street Lo beccate è mega anonimo Cioè la difficoltà è un po' questa Perché sono un po' nascosti questi posti Non dovete andare in quelli troppo pettinati Perché qui, ad esempio, fanno i dumplings fatti a mano davanti a voi No dumplings surgelati Si mangiano bene anche i noodles Adesso entriamo e mangiamo quel cosino insomma Dai dollari e mi è arrivato un botto di roba perché ogni pozione di dumplings sono tipo 10 dumplings più un piatto di noodles. Allora metto un po' di salsa di soia e anche un pochino di sriraccio perché sapete che il piccantino ci sta sempre ho preso i dumplings pork and cabbage che sono i classiconi ma anche dei chicken and mushroom più dei noodles con il peanut butter, un po' una roba orientaleggiante Partirei appunto dai noodles Che sono delle tagliatelline, in questo caso Con un sughetto mm, che sa di arachidi in una maniera pazzesca C'è del cipollotto Ma sai che quasi quasi anche qui io ci darei di la voilà. Piccantina Mischiatina propiziatoria L'odore di arachidi raga è devastante Guardali qua Voi sapete come si mangiano i noodles? Sì Mmm, super delicati. La pasta è morbidissima. Il sapore di racket in realtà. Sentendo l'odore pensavo fosse più forte Invece è molto delicato Sta benissimo con quel piccantino Che ho messo insieme alla salsa di soia C'è anche dentro già nel condimento Una sorta di acetino Quello che usano loro Un aceto molto leggero Veramente buono Un piatto semplice raga Ma ben studiato bello e punti di sapore Ora invece andiamo con i dumplings Allora questi sono quelli di maiale raga Con il mio bel cabbage Che tra l'altro È tagliato molto sottile in realtà E non è cotto Ma viene cotto col vapore Quindi rimane leggermente croccante e non so come dire preserva un po' di sapore proprio verde io lo definirei così È la pasta molto buona non troppo spessa ravioli ve lo posso garantire come se fossimo in Cina pazzeschi veniamo a quelle di pollo in questo caso pollo e mushroom la stessa qualità stessa fattura si sente proprio sono fratelli ma qui c'è un po' quel sapore di funghetto che a me in realtà fa impazzire sono un mega fan degli, soprattutto dei funghi shiitake ma anche dei funghi usano dei funghi un po' strani in Cina sono dei funghi molto piccoli con un sapore abbastanza delicato mai forte mm, anche qui l'equilibrio da spesso alla carne ripieno eccetera eccetera veramente secondo me perfetto non ovviamente i ravioli della vita raga ma una porzione di ravioli in questo caso costa 4 dollari 3 dollari e vi assicuro che hanno un livello veramente alto bravi bravi Oh, super soddisfatto ragazzi, C'è cioè, un posticino di quelli veramente easy, facili, buoni, soddisfacenti, sono proprio felice, sono proprio felice. Ma, ma, ma, ma, voglio portarvi in un altro paradiso dei dumpling specializzato in quelli fritti, per cui andiamo da Fried. Dumplings Mai nome più esplicativo Su Mop Street Da quella parte lì Qui ovviamente te li servono Pronti da portare via Oppure te li, poi te li danno congelati Da portare a casa 15 pezzi 5 dollari Questa Una vetrina super anonima Dentro ci sono due vecchie scorbutiche Che si sta anche sul cazzo Se entrate rompere i coglioni Che stanno facendo i dumplings tutto il giorno Te li servono sia Da mangiare al momento fritti Oppure ve li potete portare via Congelati Le chopsticks non le aveva Ma ha detto No non le ho Vaffanculo Mamma mia bellissima. Devo dire. la tizia li stava facendo ancora a mano tuttora e sono friede nel senso che sono brasati eh, mi raccomando qui la pasta è un po' più dura ma si sente tantissimo il fatto che sono fatti a mani, soprattutto nella pasta ma anche nel ripieno che ha un gusto super interessante è più sminuzzato rispetto a quelli che ho mangiato prima ma anche qui nonostante non siano dei locali belli il cibo non fa schifo anzi è di un livello che non matcha con la qualità visiva del locale e a me questa roba lo sapete mi fa pazzire Ovviamente non possono mancare tutta la serie di gozzetti che vendono verdura pazzesca, ma, ma anche lana tra la pechinese, alle mie spalle ragazzi. Little Italy, anche se c'è da dire che ormai, vedi si lamentano anche loro, non è più la Little Italy di una volta, ma... ma... Consiglio per gli amici Hypebeast, Beast, se siete a Chinatown e capitate in zona, girettino da Unicap Collection, che sapete regala bombette, è bellissimo perché è un sottoscala fantastico, ma ma, ma di roba ne ha. Niente Double XL, per cui ho rinunciato all'idea di prendermi qualche t-shirt, ma. Questo caldo mi sta ammazzando Per cui dopo il cibo cinese Cosa c'è di meglio di un bel gelatino E oggi vi porto da Morgenstern Una delle gelaterie più devastanti di tutta New York Se va bene ci pigliamo una bella banana split Giustamente raga non è che sono stato l'unico ad avere l'idea di venire qui a mangiare il gelato Per cui c'è una coda devastante Mi sa che mi prendo una coppettina gelato e ce la mangiamo al volo Devo scegliere i gusti Mm. È una gelateria che nasce nel 2014 da Nicholas Morgenstern Che dopo un paio di esperienze come pastry chef in giro per New York Decide di aprire la sua gelateria con l'idea ben precisa di portare la sua idea La sua concezione di gelato in giro per tutta la city E ci riesce, devo dire, bene Tanto che apre altri tre punti vendita in tutta New York E io ne sono venuto a conoscenza Forse vi ricorderete qualche anno fa La collab tra Action Bronson e proprio Morgenstern Che aveva creato dei gelati personalizzati le collaborazioni con l'artista ad esempio sono quelle che secondo me danno quel qualcosa in più a posti come questi no? Che già fanno della alta qualità comunque del gelato il loro punto di forza Secondo me eh, fa fare lo stefano L'altro negozio all'interno raga è bellissimo Con le piastrelline bianche e nere mega minimal Bello bello bello bello Hanno anche inserito un menu di uh, cibo burgers and fries Ora non le assaggerò perché sono leggermente pienino Ma mi piacerebbe tanto Un'altra volta Bellissimo tra l'altro è uno dei pochi posti che fa il gelato alla banana addirittura in tre gusti Per cui l'ho preso, ho preso Banoffi Che è un misto toffi banana Poi coconut e guava per un tocco di freschezza tropicale E bubblegum che era uno dei grandi classici americani la è bella generosa, andiamo a vedere Mamma mia Allora Bubblegum ragazzi è anche la cicca sopra! È un base vaniglia, ma che ha proprio il sapore delle cicche quelle del distributore non saprei se definirlo aroma di limone voi sapete che le caramelle lì hanno un sapore di zucchero, limone e cose così? molto strana la sensazione è proprio quella di caramella, circa lei distributore, ma gelato strano coconut guava colorino strano, derivato da, dal guava sicuramente, ovviamente ha ah, la dolcezza mm, strana perché c'è il tuo gusto di cocco Che si scontra un pochino con l'acidità del guava Quindi è un mix Un po' che ti lascia stranito Unire cocco e un sapore così acido È una sensazione strana Non lo so, mi, mi sta lasciando per pressa Devo andare avanti ad assaggiare Ma veniamo Io al panoffi Mamma mia Sono un babbo perché ho preso Drunk e manchi, Quindi ancora di più Infatti... Ho sentito la botta di alcol ed è perché è un gelato alla banana con noccioline caramello e rum e barbow. Quindi non è il banoffi, è il drunk and monkey. Nocciolina pazzesca che danno un po' di crunch, ma il retrogusto di alcol. Nel il gusto della banana per me è una roba pazzesca. Molto buono! Oh. Mi ha lasciato stranito il guava e il coconut, però lo sapevo che era un rischio. Il bubblegum è un gusto, secondo me, che va provato. Ragazzi, ma il anche manchi 10 di su. Raga, adesso si torna in hotel. Ricarico le camere e ricarico un po' me stesso con un pisolino. Però devo dire che fuso per ora tutto ok. Faccio una ricerca su dove andare a mangiare questa sera, perché voglio andare a mangiare un hamburgerino che ancora non vi ho fatto vedere. Sono indeciso tra qualche posto. Ci vediamo dopo post pisolino devastato dal fuso orario ragazzi in realtà ma ho preso in mano la mia vita le mie forze per uscire a mangiare un hamburgerino da 7th Street Burger, una hamburgeria un po' in stile secondo me, come possiamo definirlo? Uno di quelli nuovi, un po' come quelli che ho visto a Los Angeles con pochi panini, solo quattro cose a menù, fanno uno smash burger con martin potato roll abbastanza new wave, ma ne parlano tutti molto molto bene c'è sempre la fila, eccetera eccetera eccetera, andiamo ad assaggiare 7th Street Burger! Allora ragazzi, format mega semplice, fanno soltanto praticamente un panino, che okay, è cheeseburger, singolo o double, prize e la versione impossible. Da è coca, acqua, quello che volete, super semplice, ci si mette in fila, 10 minuti ci servono e si mangia, fuori non ci sono neanche i tavolini, scelta bella, tutti i panini vengono con veramente no. formaggio, cipolle piastrate e pickles, Super superissimo sacchettino old school, hamburgerino old school, mega pieno di grasso, che è un buon segnale. Vuol dire che la carne è bella, juicy. Wow ma anche in potato formaggio, cipolle, salsa della casa e cetrioli Sapete que sapori veri? Quando pensate al cheeseburger? Questa roba è pazzesca direttamente dalla bocca al cuore. Semplicissimo. La salsa prende tanto sulla maio, devo eh? dire. Non c'è quella nota di senape, eccetera. Cipolle che danno leggermente un po' di freschezza perché sono leggermente grigliate ma non del tutto, sono ancora un po' crude, le vedete qua. Cefolino, carne veramente di livello, un sapore esagerato. Formaggio che va a legare tutto, il pane che ha assorbito praticamente tutto il grasso della carne, pazzesco, veramente vero, un cheeseburger vero come ne ho mangiati pochi. A completare tutto, rice non ben più ma tanti. è tutto leggermente amarogno, che non mi fa impazzire, è bella la coltura, ma... Non lo so Non mi hanno entusiasmato Quanto ce ne prendo Raga era una bomba Non ho dovuto prendere un altro Stavo ragionando proprio su questa cosa Pur essendo così semplice E quando secondo me I panini sono così semplici Devono veramente esploderti dentro in bocca E questo lo fa Cioè questo ti dà una ragione Per volerne ancora E una ragione per apprezzarlo Nonostante i quattro ingredienti Anche non Sulla carta eccezionali Perché il martine Sempre lo stesso Lo sapete In questo momento Sono un po' contro i panini Tutti uguali Ma vi dico che questo Ha un'anima che è grande così, bravi ragazzi bravi. super felice ragazzi della scelta, dell'hamburger veramente mi ha stupito mi ha colpito finalmente un burger con qualcosa da dire, porca vacca con una personalità spiccata, bravi, bravi, bravi siccome ieri sera ci sono rimasto male si va da Magnolia Bakery per il mio banana pudding, New York è casa <musica> Non ero mai stato, ragazzi, a New York d'estate, ed è pieno di gente, è bello vedere la città così viva anche d'estate, i locali sono strapieni, la gente in giro tutta a bere, a divertirsi, eccetera, eccetera, eccetera, veramente un'altra storia rispetto a novembre, dove le cose erano sicuramente più difficili e sono molto contento di vedere la città così viva ovviamente murata di gente ragazzi ma non è vero che c'è sempre la fila nei posti fighi a New York per cui non spaventatevi per questo adesso aspettiamo un attimo che defluisca poi si entra prendiamo il banana pudding e si è lo spacco tutto ciao allora il mood raga è proprio quello di una pasticceria casalinga sembra di essere a casa della nonna con tutti i dolcetti tutti e eh? Sono le alzatine con le torte, sapete con le altre. mille strade, mille piante. Ma so, è tutto molto bello, ti fa sentire tranquillo. Tutto mi fa sentire tranquillo il fatto che ho appena controllato e c'è cioè il banana pumping. Finalmente ragazzi, riesco a farvelo vedere dopo un paio di sfighe, anche con Efe non ce l'avevamo perso. Questo è il banana pumping di Magnolia Becker. Devo paragonarvelo a un tiramisù, ma vi giuro che non c'entra niente, perché le consistenze sono totalmente diverse. Ci sono i pezzi di banana, ci sono i biscotti Nilla, che sono proprio questi biscotti che vanno a umidirsi totalmente. per poi un perfume. ed è tutto mischiato come se fosse, non so come definire, un crambo, non ci sono dei layer, degli strati ben precisi. È tutto mischiato. C'è questa crema alla banana, fantastica, dappertutto e dalla panna montata, che crea un sapore, una consistenza che boh, per me è unica una di quelle cose che proprio hanno un loro sapore una loro idea ben definita non possono essere sostituite con niente un modo migliore è chiudere questa giornata malata e basta ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me in questa giornata, dove vi, vi ho portato un po' spasso per Manhattan. E ho fatto vedere qualche chicchetta nuova che ancora non vi avevo portato. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi, con un tour di Brooklyn, dove vi potrò mangiare della pizza, del soul food e qualcosa che ancora non vi svelo. Vi ringrazio per essere stati con me, seguitevi su Instagram, sono Mocho from the East Coast to the West Coast. Macho, macho. Da -da -da. Posso farvi vedere la burrata È diciamo una burger old school Voglio capire se la glassa è proprio il gusto di popolo Altro pezzo forte della casa Una sorta di chicken parm Peccato che sia tutto così schiacciato Allora ho scelto la mango habanero Raga salsa mega piccante